Buon salve a tutti, come sapete negli ultimi giorni è uscita la, la nuova canzone di Joker, ovvero No Bulli Ovviamente non sono qui per fare la reaction, ma bensì leggeremo i commenti del web La reaction del web Vi ricordo prima di iniziare di lasciare un bellissimo like e di iscrivervi al canale se non l'avete fatto e ovviamente di seguirmi nei social perché le pubblico tante cose belle Direi di iniziare con il primo commento di Matteo Santoro che scrive Chissà quanti youtuber cadranno ogni volta che un joker si siede Citando la canzone Boom Baby Perché diceva Uno youtuber cade quando un joker si siede Chissà quanti youtuber sono caduti Beh, possiamo farne la lista Praticamente One, two, three, four. Can I have a more? Pepesh scrive Tua madre se sta toccà. Come te permetti, giù che del dernigno. Mia madre sta a preparare la lasagna, tripla de Ciccio per me. Wow! Beh, Preparare la segna tripla di Ciccio Beh, non è male Sempre meglio di tua madre se sta a toccar Ma però non ho capito sta frase Joker Che è inserito all'interno di questa canzone Cioè, potevo anche evitarlo Ma vabbè, andiamo avanti va Salvatore Minghetti scrive Ora voglio vedere Ciccio Gamer che canta Sono il capobranco dei miei paguri pronto quello che gli ha tirato il cornetto alla Nutella Anzi no, pronto quello che gli ha tirato il cornetto alla Nutella È il ladro che è entrato in casa Mentre registra MotoGP Vogliamo ricordare anche questa... Questo momento storico di Ciccio Gamer 89 Lo voglio sta canzone, lo voglio, la voglio Ciccio Gamer che canta sono il capo branco nei miei paguri ma poi la cosa bella: Joker canta, sangue chiama sangue. boom baby, no bully Ciccio Gamer canta Sniperino. Cioè, eh, cambia tantissimo la qualità tra Ciccio e Joker. Cioè, uno canta trap, l'altro canta. canta. Già che canta. Gesta che canta Tra virgolette Scusami di ciccio ma Lo dovevo dire. Alessandro Restaino Scrive Mi hai chiuso come fossero i giocatori senza denti così velocemente Ma poi io voglio capire il senso del video Come fossero i giocatori senza denti Non mi è mai venuto nemmeno a me in mente Di trovare foto di giocatori senza denti Perché? Giusto così eh Manca solo che fanno come fossero i giocatori senza capelli È vero ci sono già giocatori senza capelli alcuni Ma ok Vabbè non capirò mai il senso di quel video ma... ok Loris Cassago scrive Ho fatto ascoltare questa canzone al covid Ha trovato il vaccino per farsi estinguere <ride> Beh questa mi è piaciuta dai Questa mi è piaciuta Classico commento del tipo Ho fatto ascoltare questa canzone a mio nonno sulla sedia a rotelle Oppure a mio nonno paralitico E si è alzato per spegnerlo Classico commento Niente poco di meno E sti commenti sono sempre il top top potrei boh scrivere un libro con tutti i commenti più belli che trovo nei video e ce ne sono enrico ferrari scrive boom baby confronto non era così male. Beh, a dir la verità, devo dire, rispetto a No Bully, l'ho rivalutato tantissimo Boom Baby. Anzi, è la canzone che ti rimane più in testa. L'unica cosa che penso è Boom Baby bye. Boom baby bye. Grande giocherigno, grande. Ma sangue chiama sangue non lo batte nessuno comunque. Soprattutto con uh, quella tizia che canta. Rikids08 TV scrive. Auto blu alla fine non era così male. Andiamo bene. Andiamo bene se rivalutiamo autoblu rispetto a No Bully, ce ne vuole. Cioè per dire che autoblu è bella.. Ce ne vuole eh, Mi dispiace Joker ma Autoblu è più bella di sta canzone eh, Non lo dico io Mi dispiace, mi dispiace Jokerigno Del mix 06 scrive Io mi ricordo 5 anni fa che Joker al massimo si metteva a suonare il flauto con Ciccio No vabbè Che filz mi ha fatto uscire adesso Che filz Ciccio il Joker che suona il flauto Ricordando la scena di Joker che lo suonava col naso Cioè, prima del maestro Gischianto Ha preceduto Gischianto nel web Suonare il flauto col naso E quella era qualità alta per quei tempi Forse con quel video che ho conosciuto Ciccio Joker Forse Non vorrei dire una cazzata Quello sì, che erano bei momenti Chissà se ritorneranno a suonare col flauto anche quest'anno Ma ho i miei dubbi Per causa Covid Quindi non credo Ma è bello ricordarli così E arriviamo all'ultimo commento di oggi credo sia il commento più bello, più significativo, scritto da un filosofo, Ermurena, cita un filosofo, Socrate, che scrive: Torna a casa chico a nanna, c'è tua mamma che si tocca, Socrate. Applausi, applausi, applausi. Con questa direi di chiudere il video, cioè non si può chiudere che è in bellezza con questa frase filosofica. Ecco, che poi ho i miei dubbi si ha scritto Socrate, ma ok. Spero che questo video vi sia piaciuto, ovviamente lasciate un bellissimo like, iscrivetevi al canale, seguitemi sui social ovviamente, soprattutto sul canale Viola, perché ultimamente stiamo facendo format belli. E niente, vi ricordo di andare ad ascoltare la canzone di Joker, se volete andare ad ascoltare, se no chissene. E noi ci vediamo, alla prossima, spero riesca a fare un altro video.